Giulia Delellis al GF Vip, l'intervista di Malgioglio, matrimonio, figli e gelosia con Andrea Damante. 2. <tose> ma abbiamo un modo diverso di manifestarla, chiosa l'ex corteggiatrice. Giulia Delellis, Andrea Damante sarà in studio al grande fratello Vip?. In molti si stanno chiedendo se Andrea, dopo che è tornato dall'America, apparirà in studio lunedì per sostenere la sua fidanzata. Finora non è emersa alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla questione, né dalla redazione del grande fratello Vip, né dal diretto interessato. Tuttavia, gossipet, in base agli indizi e alle indiscrezioni raccolte. È in grado di svelarvi quasi con certezza se ci sarà o meno negli studi Mediaset, qui, tutti i dettagli.